Animoto presentazioni video con uh, slide show Cosa si fa con Animoto? Si possono produrre video animati di grande impatto visivo come assemblando immagini, foto, videoclip, testi, musiche Cosa possono fare gli studenti? Presentare se stessi, ad esempio, all'inizio dell'anno scolastico. Narrare zone dei loro interessi e competenze. Riassumere una ricerca personale o di gruppo, esempio, nella fase di homework o, o operatoria. Evidenziare un'esperienza, esempio, un'attività di outdoor, visita a un museo, viaggio di istruzione. Documentare le attività individuali e di gruppo. Cosa possono fare i docenti? Lanciare un'unità di lavoro nuova, ad esempio nel momento preparatorio, riepilogare visivamente un concetto, sintetizzare i prodotti dei gruppi, esempio alla fine della fase operatoria, riprendere argomenti precedenti per attivare intuitivamente la memoria degli studenti, ripercorrere le fasi di attività individuale o di gruppo. Documentare il lavoro della classe Competenze attivate Visive e cinestetiche Intuitive, relazionali, sintetiche Multimediali, musicali, creative, riflessive Organizzative, produttive Narranti, interpretative Il sito di riferimento è http Uh, da due punti slash slash www.animoto.com ci si collega al sito e se non si è ancora eh, mh, eh, registrati si crea un account con Sign Up oppure si fa Login. Login, io sono già registrata per mail, password, login. Questa è la mia dashboard si entra qui nella propria dashboard eh, board e con la vediamo la presenza dei video che abbiamo creato ora voglio creare un nuovo video create vado in create e eh, devo scegliere tra quelli eh, che eh, mi propone una, eh, un template sceglierò come template uno um, semplice, questo che si chiama R Ok, eh, mi fa vedere come funziona il template eh, comunque eh, vado subito in create video in create video uh, trovo uh, di diversi strumenti la possibilità di uh, cambiare lo style e quindi il, back, uh, il uh, template, eh, posso eh, add logo no, posso eh, aggiungere come vedete delle, delle immagini o dei uh, mini video e uh, posso aggiungere del testo, aggiungo delle immagini, voglio aggiungere delle immagini con più e quindi aggiungo eh, add photos or video. Eh, ho la possibilità di eh, prendere le mie immagini e video da uh, Facebook, eh, Instagram, Dropbox, Flick, eccetera. eccetera, prendo, eh, lo prendo invece dal mio PC e quindi vado a cercare sul mio eh, PC, le, eh, le, le immagini che ho eh, già eh, preparato, predisposto per questa presentazione qualche immagine eh, dimostrativa per far vedere appunto come eh, sia facile creare delle uh, presentazioni online. Apro la cartella scelgo la prima immagine apri e aspetto che carichi l'immagine ho la ehm, eh, eh, possibilità comunque di inserire immagini e testi fino a 30 secondi dopodiché la eh, stessa applicazione che uh, mi uh, taglierà e non mi permetterà di inserire successive, eh, successive immagini e testi. Vedete che qui già si carica il, il tempo mh, il, della, e la possibilità di uh, inserire uh, foto e uh, testo. Adesso dovrebbe avere quasi caricato e dovrei vedere comparire la mia immagine che è un po è pesante evidentemente vediamo quanto riusciamo a inserirla ok eh, aggiungo ora del testo e il titolo metto il Rio. La descrizione deve essere per forza breve, quindi luci scrivo lungo il Rio. Di Mantova. Save aggiungo una seconda immagine e eh, vado sempre eh, dal mio pc apro l'immagine inserisco intanto il testo la torre la torre illumina la piazza sul rio ok save intanto si sta caricando l'immagine vediamo se eh, nel frattempo mi lascia caricare eh, un'altra immagine generalmente è meglio aspettare che uh, finisca il caricamento delle immagini una a una ok ci siamo ok aggiungo un'altra un immagine apri intanto posso eh, inserire il testo visto che me lo lascio inserire subito e eh, quindi il rio altro lato altra visione del rio quindi oh, sto uploadando tre immagini e finisco con eh, se me la fa mettere con un'immagine finale perché sono a 026 e quindi vedo se mi fa inserire un'altra immagine se no pazienza L'immagine finale che è quella della eh, cripta in piazza. Apri. Forse sì. Metto provo a mettere il testo, la cripta la cripta cripta on r sono già eh ho eh, caricato adesso faccio il preview eh, vedete posso eh, cambiare la musica che mi mette di default posso eh, scegliere tra eh, il, alcune categorie top song for this style oppure popular for personal my favorite, eh, favorite. e lascio quella di default però potrei modificare sicuramente questa scelta. Faccio un preview video, mi dan produce. Ho prodotto il mio video produce e quindi dovrò mettere un titolo ora il mio video il scusate il rio, rio la data eh, febbraio 18 febbraio la description il rio di notte notte ok e a uh, finish ora il mio video è pronto e uh, posso condividerlo uh, sui social network avere il link uh, pubblicarlo su youtube uh, embeddare nel mio sito il eh, video che ho appena creato